Carissimi amici e amiche, siamo alla ventiduesima puntata del ciclo di Catechesi dedicato ai Novissimi. Abbiamo cominciato la volta scorsa a trattare dei cosiddetti Novissimi mondi, cioè di quello che accadrà alla fine della storia, quindi non semplicemente ad ogni singolo essere umano al termine della vita terrena, ma alla fine della storia. La volta scorsa abbiamo introdotto un po' il tema della Parusia e dato uno sguardo... <coughs> a questi misteriosi due combattimenti escatologici. Ecco, eh, ricordando che ehm, ci sono serie probabilità che siamo giunti alla fase del, del primo combattimento escatologico che la stiamo vivendo noi, in questo momento di pesante e forte azione del male, che ormai è sotto gli occhi di tutti, e, e che appunto rappresenta il primo grande scontro dopo la venuta di Cristo tra il regno delle tenebre e il regno della luce. Uno scontro che si concluderà con la vittoria del Signore e con questo misterioso, visto la volta scorsa, regno dei mille anni, che non è da intendere ovviamente in senso letterale, risurrezioni di, di, di, di, di morti, o vedremo anche eh, presunte venute intermedie visibili del Signore, perché questa dottrina, come vedremo, è ritenuta quanto meno pericolosa dal Magistero della Chiesa eh, ma ci sarà appunto un tempo eh, in cui Cristo regna sulla terra e eh, personalmente eh, ho già espresso credo la volta scorsa la mia convinzione che questo eh, potrebbe ci sono molte probabilità che così sia fare riferimento al regno della divina volontà al compimento sulla terra di quella parte del Padre Nostro che stiamo recitando da 2000 anni venga il tuo regno sia fatta la tua volontà a cominciare così in terra dopo che Satana abbiamo visto, sarà sciolto per un altro po' di tempo eh, le forze del nemico a quanto c'è dato di comprendere dalla rivelazione si eh, riorganizzeranno e scateneranno l'ultima offensiva eh, che è una cosa distante da noi come vedremo anche questa sera perché eh, perché questo accada ci deve essere prima la conversione in massa di Israele come San Paolo profetizza nei capitoli 9-11 della lettera ai Romani e quindi non è certamente cosa che riguarda noi ma però preghiamo fin da adesso perché eh, stiamo tribolando noi in questa fase eh, delicata ma questa non ha niente a che vedere con la grande tribolazione che precederà proprio la parusia, parusia quindi cioè, eh, il primo combattimento escato esc escatologico termina con una rinascita della Chiesa e un'instaurazione vera, anche se sempre terrena, del Regno di Cristo. Il secondo termina con l'instaurazione definitiva del Regno di Cristo, eh, appunto con la vita del mondo che verrà, con la fine del mondo e quindi con la separazione degli eletti eh, dai dannati definitiva, quindi... Queste grandi trasformazioni sono precedute da grandi sofferenze. Abbiamo visto che la, che la storia, attraverso la bipartizione in duemila anni, che Gesù suggerisce attraverso gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, prevede questi, questi passaggi, quindi un momento clou di devastazione da un punto di vista eh, della potenza del male e poi la sconfitta di esso e un nuovo inizio. Ci restano da vedere, prima di concludere la parte biblica e poi passare già alla parte magisteriale, quindi a cosa la Chiesa attraverso i documenti ufficiali di concili e di pontefice ha insegnato sulla parousia, ci restano da vedere però alcuni altri passaggi della Sacra Scrittura, certamente molto affascinanti, anche se molto misteriosi, eh, che affermano che la venuta di Cristo, quindi la parousia, non può venire. Se prima non si manifesta l'Anticristo, la famosa venuta dell'Anticristo, sono diversi i passi della Sacra Scrittura che ne parlano, e poi prima della conversione di Israele. I passi sull'Anticristo li andiamo a vedere tutti. Si trovano nella seconda lettera di Tessalonicesi di San Paolo e poi nei testi giovannei, sia nel libro dell'Apocalisse ma anche nella prima e nella seconda lettera di San Giovanni. Leggiamo i testi, a cominciare dal primo, che è appunto tratto dalla seconda lettera ai tessalonicesi, eh, capitolo 2, versetti dal 3 al 10. Nessuno vi inganni in alcun modo, prima infatti verrà l'apostasia postasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio, fino a insediarsi nel Tempio di Dio, pretendendo di essere Dio. Non ricordate che quando era ancora tra voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene, perché non si manifesti se non nel suo tempo». Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Allora l'Empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà con lo splendore, vedete, della sua venuta. Lo splendore della sua venuta. In greco c'è proprio parusias. Splendore della sua venuta. La venuta dell'Empio avverrà nella potenza di satana con ogni specie di miracoli e segni e prodigi mezzogneri e con tutte le seduzioni dell'iniquità a danno di quelli che vanno in rovina perché non accolsero l'amore della verità per essere salvati importantissima questa cosa allora io non mi avventuro eh, sapete questi questi pari, quando, dove, quando verrà, come sarà, chi sarà. Eh, quando si parla di questi eventi, eh, almeno io personalmente, non me la sento proprio di imbarcarmi in possibili <coughs> azzardi, d'accordo, circa chi, dove, quando e come. Sono personalmente convinto che eh, questi brani, i, i brani, tutti quanti i brani che possiamo definire apocalittici, quindi quelli che parlano di eventi futuri, inquietanti, catastrofi, e cose di questo genere, ehm, si possono innanzitutto perfettamente comprendere soltanto col senno del poi, cioè dopo che saranno accaduti, oppure mentre stanno accadendo, eh, si comincia a delineare chiaramente il quadro. Quando arriva l'anticristo? Nel primo o nel secondo combattimento escatologico? Mm, io non sono mica tanto, tanto sicuro. C'è chi dice nel primo e c'è chi dice nel secondo. O, cosa peraltro anche possibile, perché come vedremo adesso poi nel testo dell'Apocalisse, nel testo dell'Apocalisse, che tra poco vedremo, in realtà, stante agli esegeti, la decodificazione attraverso la numerologia ebraica del famoso 666 eh, questo lo dicono i seggeti molto molto più grandi di me eh, dava come prima interpretazione Nero-Cesar cioè Cesare-Nerone quindi il primo anticristo è stato Nerone e in effetti con Nerone eh, c'è stata la prima violentissima persecuzione contro i cristiani non sono stati i primi perché già l'imperatore Claudio aveva fatto qualche restrizione, Caligola anche, però il primo a scatenare proprio la furia contro i cristiani è stato Nerone. Non è un caso che sia San Paolo che eh, San Pietro sono stati appunto martirizzati sotto Nerone, secondo la tradizione, nello stesso giorno in due luoghi diversi, no? uno al, sulla strada Ostiense e l'altro al, al colle Vaticano, sul, al circo, al circo Vaticano, eh, Transtiberim, San Pietro. Quindi mh, questa misteriosa figura dell'Anticristo eh, non è detto affatto che sia una persona che nel corso della storia assume questo ruolo. Potrebbe essere, ripeto, qui... Eh, L'interpretazione di questi brani è difficilissima, cioè, tant'è vero che non esistono interpretazioni ecclesiali autentiche, gli scrittori si ci sono cimentati. Eh, una linea interpretativa che personalmente mi trova come dire, possibilista al riguardo. Eh. Io non, non, su, su queste cose c'è sempre una adesione con riserva, no? perché che ne so se è quella corretta. Però eh, sembra, andiamo a leggere anche il testo dell'Apocalisse prima di, eh, di dire qualcosa su questo, che no? si trova nel capitolo 13, il famoso capitolo 13 del libro dell'Apocalisse, dell no? quello che parla delle due bestie. Sara è la prima bestia, capo, da, da una in poi, che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che Chiovidi era simile a una pantera con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e di bestemmie con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio per bestemmiare il suo nome e la sua dimora contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu concesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato ogni potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. La adoreranno tutti gli abitanti della terra il cui nome non è scritto nel libro della vita dell'agnello, immolato fin dalla fondazione del mondo. Chi ha orecchi ascolti, colui che deve andare in prigioniera, vada in prigionia colui che deve essere ucciso di spada, di spada si è ucciso, in questo sta la perseveranza e la fede dei santi. E vidi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simile a quelle di un agnello, ma parlava come un drago, essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita, opera grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo, sulla terra davanti agli uomini, per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere in presenza della bestia, seduce gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. Le fu anche concesso di animare la statua della bestia in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Qui sta la sapienza, chi ha intelligenza, calcola il numero della bestia, è infatti un numero di uomo, e il suo numero è 666. Brani questi qui, eh, molto profondi, molto intensi, ma evidentemente oltremodo misteriosi anche qui, tantissimi sono gli, i commentatori che si sono cimentati, chi è la prima bestia, chi è la seconda bestia, chi è la bestia simile alla pantera, quella simile a un agnello, ci sono anche rivelazioni private, per esempio, eh, chi, chi conosce Don Stefano Gobbi, eh, secondo le rivelazioni che Don Stefano asseriva aver ricevuto da Maria Santissima, la Madonna stessa ha fatto un'attualizzazione abbastanza inquietante delle due bestie, e definendo la bestia simile alla pantera la massoneria e addirittura la bestia simile a un agnero la massoneria ecclesiastica temi molto molto scottanti ecco e molto molto delicati eh, sono tutte quante interpretazioni possibili perché con questi voi capite là, eh, queste sono tutte quante immagini evidentemente simboliche allegoriche, no? quindi dietro un'immagine simbolica allegorica, quante sono le fattispecie che sono compatibili, adombrabili? Tante, tante. Ecco, accennavo che il 666, però questo numero di colui che si oppone, quindi dell'anticristo, secondo alcuni, non è semplicemente una persona, quindi è arrivato Nerone, l'anticristo è arrivato e abbiamo finito. No, sono una serie di manifestazioni storiche dei, di persone o di situazioni che si sono opposte formalmente, frontalmente a Cristo e al suo regno, o con la violenza oppure con l'eresia. Per esempio sempre nelle, ne, negli scritti di, di, di Don Stefano Gobbi si abbraccia questo tipo di, di lettura per esempio tra le manifestazioni dell'Anticristo viene individuata addirittura nel VI secolo circa mi pare eh, la nascita della religione musulmana perché? perché di fatto quella che è stata la predicazione di Maometto non è stato altro che un Tornare a negare, costruendo però una nuova religione asserita come rivelata, perché secondo Maometto è stato l'arcangelo Gabriele a dettare il Corano, questo è quello che lui asserisce. E qual è il, il, il Che cosa succede di fatto con l'Islam? Si ritorna al monoteismo ebraico, in forma differente, senz'altro. Ma Gesù Cristo se ne parla bene, si parla bene anche della Madonna, quindi. Ma si riduce Gesù a un ruolo puramente umano. Il più grande profeta, dopo Maometto. <ride> Qui sono cose assolutamente inaccettabili, ma è chiaro che dentro un, dentro un orizzonte cristiano, questa è una manifestazione anticristica, perché di fatto una posizione di questo genere va a sminuire clamorosamente Poco dopo la vittoria definitiva della Chiesa contro la monumentale, gigantesca e pazzesca crisi ariana che era esattamente incentrata sulla negazione della vera divinità di Gesù Cristo. Cioè i primi sei concili ecumenici della Chiesa, l'ultimo è, stiamo nel VI secolo, con, con, con, con il Costantinopoli III, 581. Eh, cioè per sei secoli la Chiesa ha combattuto per riaffermare il dogma trinitario e la divinità di Cristo. I primi sei concili sono tutti su questo argomento. Quindi capite che lotta che c'è stato, no? Poi ci sono state manifestazioni politiche dell'anticristo. Cioè, un Robespierre, per esempio, eh, o un Napoleone, o uno Stalin, o un Hitler, eh, insomma... C hanno serie possibilità di essere accostati a questo eh, inquietante personaggio biblico, no? che dovrebbe in questo senso indicare una sorta di personalità corporativa, di figura corporativa che conosce diversi livelli di attuazione nel corso della storia. Eh, oggi c'è una realtà, oserei dire, anticristica, in cui eh, non è affatto escluso che emerga una figura concreta, a mio avviso, anticristica, in carne e ossa, ma che è l'espressione della quintessenza di ciò, in cui stiamo, cioè, di ciò in cui siamo già immersi adesso. Amici, il mondo di oggi, lo dicevo anche nell'omelia di, di, di questa sera, è un mondo anticristico, che, che si cerchi, come dire, di, di, di trovare soluzioni come dire, asettiche, concilianti. L'Occidente almeno ha rigettato duemila anni di cristianesimo, sostituendo duemila anni di cristianesimo con una cultura da loro chiamata laica e rivendicata con, eh, con fierezza dove ai valori cristiani tradizionali sono stati sostituiti degli anti-valori non cristiani. Ha voglia, a, cioè, gli esempi non corre farli, sono sotto gli occhi di tutti, no? Li ho fatti in cento miliardi di volte, in tantissime eh, catechesi. Pensiamo a tutto quanto il mondo eh, tecnologizzato, no? Dice, parli tu che ci stai dentro fino al collo a, alla tecnologia. La, stare dentro fino al collo da, da sacerdote nella tecnologia significa semplicemente eh, utilizzare uno strumento che ordinariamente non viene, diciamo, a quanto pare compiuto per fare il bene, ma come appunto, strumento per poterne fare un pochino. Questa è una cosa molto, mh, molto frequente eh, con le opere eh, celesti, no? che eh, il Signore a volte si diverte a beffare il nemico trasformando in armi contro di lui ciò che da lui stesso sono ordite, sono pensate ordite come armi contro il Signore. Non so se riesco a, a spiegarmi. No? Ecco. Quindi... allora. In questa visione, che cosa succede se l'anticristo non è semplicemente una persona che compare nella, nella storia, ma una figura simbolico-corporativa atta ad identificare le varie manifestazioni storiche che o a livello come dire, di imposture religiose o di religioni alternative, o a livello politico, quindi di aggressioni, e violente o ideologiche contro la fede che cosa succede? che nel primo e nel secondo combattimento escatologico eh, come dire chi in qualche modo incarna la persona lo spirito anticristico avrà una recrudescenza particolare no? perché sono momenti delicati della storia non, non solo delicati, nevralgici, decisivi Andiamo a vedere adesso 1 Giovanni 2:18:22 che è l'altro testo molto importante che parla dell'Anticristo. Figlioli, questa è l'ultima ora. Come avete udito che deve venire l'Anticristo? Di fatto, vedete, ora molti anticristi sono apparsi. Vedete che già San Giovanni ci dà una chiave di lettura. Leggo tutto e poi commento. Eh. Da questo conosciamo che l'ultima ora sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi ma doveva rendersi manifesto che non tutti sono dei, dei nostri. Ora, voi avete l'unzione ricevuta dal santo e tutti avete la scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità ma perché la conoscete perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il menzognero se non colui che nega che Gesù è il Cristo. L'Anticristo è colui che nega il padre e il figlio. Guardate la sapienza di San Giovanni. Attenzione, San Giovanni che ha scritto queste cose è lo stesso che ha scritto il libro dell'Apocalisse. Il 666. Ha due cose vengono da questo testo. Numero uno, deve venire l'Anticristo? No, sono apparsi già molti anticristi. E nei primi, già nei primissimi tempi, le prime grandi eresie, proprio in età apostolica, quelle che San Giovanni nell'Apocalisse chiama i Nicolaiti, erano gli gnostici e i docetisti. Eretici che negavano entrambi sotto punti di vista differenti. Che cosa? La divinità di Gesù Cristo. Ma tu guarda un po'... Ma voi capite perché... <ride> Tutte quante le manifestazioni anticristiche sono negazione della divinità di Cristo, perché l'anticristo è un'incarnazione dello spirito satanico, è Satana. Ma Satana, qual è stata la causa della sua ribellione? Lui si è opposto al disegno divino, il che gli era stato rivelato e che doveva, a cui doveva sottomettersi adorandolo, dell'incarnazione e si è rifiutato di riconoscere come superiore a sé, colei per mezzo della quale l'incarnazione si sarebbe verificata, che era Madonna. Allora, qual è la sua azione storica? Negare la divinità di Cristo. Combatterlo in questo modo. Hai voluto farla questa cosa qui? Beh, io farò in modo che nessuno ci creda. Così te la rendo inutile e vana. Questo è nel suo delirio folle. Allora, ogni negazione... Colui che nega il padre il figlio, colui che nega Gesù Cristo, è il menzognero e quindi è una manifestazione dell'anticristo. Ecco perché la Madonna, Diciamo nel testo di Stefano Gobbi, ha accostato la rivelazione dell'Islam a questo fenomeno. Perché, ripeto, l'Islam ha negato la divinità di Cristo, ma i testimoni di Geova sono la stessa cosa eh. i testimoni di Geo sono la stessa identica cosa e attenzione perché le forme raffinate ripeto guardate ci sono alcuni passaggi del Corano che parlano di Gesù e che parlano della, della Madonna che se uno li legge dice eh, ma che bello ne parlano in termini veramente belli ma ma, così come sono sette testimoni di Geova, parlano di, di, di Gesù, per carità, ne parlano benissimo, ma, ma, ma, ma, ma non è Dio. Dio è uno solo. Capite, capite proprio il, eh, il discriminante e quanto è importante, no? Ecco. Prima di chiudere questa sezione andiamo a vedere la lettera ai romani, come vi accennavo. Quindi, attenzione, non c'è ritorno di Gesù nella gloria, quindi non c'è parosia fino a quando non si vedrà la, la, la forma più estrema, diciamo così, di manifestazione anticristica. Primo. Secondo, non c'è ritorno di Gesù nella nella gloria senza conversione di Israele. E andiamo a vedere la lettera ai Romani, come vi accennavo. Allora, sono due capitoli, anzitutto, perché San Paolo parla di questa cosa nei capitoli dal 9 all'11 della lettera ai Romani. E leggerli tutti sarebbe complicato, no? Però i versetti di eh, 25 e 26 del capitolo undicesimo Dopo, dopo che prima si, si parla, però Matti, forse è il caso di leggere l'inizio del nono anche. Eh, All'inizio del capitolo 9, versetto 3, dice Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguini secondo la carne, gli israeliti. Essi possiedono l'adozione la, a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto e le promesse i patriarchi, da essi proviene Cristo secondo la carne che è benedetto nei secoli. Ecco, però tuttavia la parola di Dio non è venuta meno. E che cos'è questa parola di Dio che non è venuta meno? C'è tutta quanta una lunga digressione di San Paolo che dura due, due, due capitoli e mezzo, anzi quasi tre, nove, dieci, undici fino a quando si arriva al versetto 25 e 26 del capitolo undicesimo che dice così. Non voglio che ignorate, che ignoriate, fratelli, questo mistero, perché non siate presuntuosi. L'indurimento di una parte di Israele è in atto fino a che saranno entrate tutte le genti. Allora, attenzione, eh? tutto Israele sarà salvato, come sta scritto. Da Sion uscirà il liberatore e gli toglierà l'impietà da Giacobbe. E dice perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Quindi che cosa dice San Paolo? Applicando quel famoso aforismo evangelico, no? ricordate quando dice Gesù che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi, Fa questo ragionamento. Quali, qual, chi è stato il popolo dell'alleanza, il popolo di Dio? Il primo a ricevere la rivelazione di Yahweh in persona è stato Israele. Da Israele è nato Cristo. Tutte quante le promesse fatte da, da, ad Abramo sono state ad Abramo e non solo, ad Abramo, a Mosè, attraverso i profeti: si sono tutte compiute in Cristo, che era ebreo, uscito da lui. E chiaramente nel disegno di Dio, eh, Israele si sarebbe dovuto convertire in massa, aprendo anche ai pagani. Ma che succede? Israele non si è affatto convertire in massa. Anzi, Israele si è indurito. E allora che succede? Succede che c'è una fase storica in cui il cristianesimo non può, non ha conquistato Israele e quindi si va a ramificare in tutto il mondo per far entrare dentro il popolo di Dio tutte le genti ma i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per cui Israele sta in stand by ma ci sarà un giorno in cui non qualche israelita, questo è già successo nel corso della storia, perché qualche israelita che si converte al cristianesimo c'è sempre stato ma tutto Israele tutto Israele sarà salvato, dice San Paolo, non qualcuno. E prima che questo accada, la parousia non ci sarà. Ecco perché sicuramente non sarà stanotte la, la parousia, fermo restando che a Dio tutto è possibile, se vuole, come dire, rimescolare le carte, lui può fare qualunque cosa, molto difficile che, che, che, che smentisca quello che lui stesso ha detto, però Dio ha sempre ragione. Okay. quindi possiamo andare a dormire tranquilli diciamo così che, che, che Gesù non dovrebbe tornare questa notte non con la parusia, anche se potrebbe bussare alla porta della nostra esistenza chiedendoci la vita questo sì ecco. eh, perché non si è convertito Israele non si è convertito Israele e quindi possiamo ancora <ride> attendere Venuta del Signore. Quindi questo è un po' un quadro sommario eh, dai contorni evidentemente sfocati perché quando si parla del futuro, di ciò che non sappiamo, i contorni sono necessariamente non troppo definiti e nemmeno definibili. Allora andiamo a vedere cosa ha detto il Magistero a proposito della Parusia. Abbiamo non tantissimi interventi, ma quelli che ci sono sono belli, sobri, ma incisivi. Allora, il primo è molto antico, perché risale al 382 d.C. e al famoso Tomus. Damasi, cioè la professione di fede al Vescovo Polino di Antiochia, in occasione del Sinodo di Roma, nel 382 d.C. Nel numero 167 si legge questo anatema. Chi non avrà detto che egli siede nella carne alla destra del Padre, nella quale gli verrà a giudicare vivi e morti, è eretico. Oh, attenzione che il Tomus Damati e Damasi è tutto fatto così, eh? ma storicamente le asserzioni dei documenti vincolanti erano tutti quanti a un certo punto, almeno nella forma, se tu neghi questo o dici questo, anatema sit", sei eretico. Ereticus est o anatema sit. Quindi questo primo, questa prima sobria ma eloquente affermazione del Tomus Damasi. Abbiamo poi la professione di fede di Papa Vigilio, risalente al 553, sul Danzinger si trova al numero 414, leggermente più articolata, quindi meno apodittica. Leggo, il Figlio di Dio ha sofferto per noi, è stato crocifisso nella carne, è morto nella carne, e il terzo giorno risorse affinché, perdurando la sua divina natura non soggetta alla sofferenza, e conservata la verità della nostra carne, professiamo le sofferenze e i miracoli dell'unico e medesimo Signore nostro Gesù Cristo. A ciò che il corpo di tutta la Chiesa, in vista della glorificazione del nostro capo, attenda ciò che vide nel nostro capo, cioè in Cristo Dio e Signore come primizia dei morti, anche in coloro che sono suoi membri, suoi membri nella venuta della gloria futura. Dunque lo stesso Redentore, che siede alla destra del Padre, uno e medesimo, senza confusione delle due nature, e così noi crediamo, continuando ad esistere da due e in due nature, umana e divina ovviamente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Nel 638 d.C., eh, Densinger 492, abbiamo l'affermazione del Sesto Sinodo di Toledo. Questo Signore Gesù Cristo, dunque, mandato dal Padre accogliendo ciò che non era senza perdere ciò che era, vedete questa espressione, no? Questa è un'espressione tipica della, della teologia, ripeto, accogliendo ciò che non era, ossia la natura umana, senza perdere ciò che era, ossia la sua natura divina, inviolabile per la sua realtà, mortale per la nostra, quindi, in quanto Dio inviolabile. Quindi immortale, ma in quanto uomo mortale, venne in questo mondo per salvare i peccatori e giustificare i credenti. Egli fece miracoli. È stato consegnato a causa dei nostri delitti ed è morto per la nostra espiazione. È risorto per la nostra giustificazione. Siamo stati sanati mediante le sue piaghe, mediante la sua morte riconciliati con Dio Padre e risuscitati mediante la, risurre, la sua risurrezione aspettiamo anche che egli venga alla fine dei tempi e con la risurrezione di tutti renderà, renderà con il suo giustissimo giudizio ai giusti il premio e agli empi le pene io vi invito amici se possibile a rallegrarvi con me Cioè quando. La, vedete in questi brani che stiamo leggendo a consolazione di tutti si respira proprio la chiesa quando noi nominiamo la chiesa amici cari ah, quando nominiamo la chiesa dovremmo dovremmo fare un inchino di testa perché la chiesa è la sposa indefettibile del signore la sposa purissima e senza macchia la sua purezza è senza macchia nei santi e eh, risplende eh, anche da un punto di vista, come dire, di comportamento, no? Quindi è un'immacolatezza eh, morale, consistente appunto nella santità. È, ma c'è un altro aspetto dove risplende la sposa di Cristo, cioè la dottrina purissima, chiara, amici cari, senza espressioni ambigue. Facile, facile, no? Chi è che non capisce questo... C'era quell'espressione, Vabbè, ma se uno ci pensa un po', accogliendo ciò che non era, senza perdere ciò che era. Altri modi di dire la stessa cosa, è rimanendo ciò che era, è diventato ciò che non era. Quindi è rimasto Dio, ma è diventato anche uomo. Quindi, respiriamo aria pura. Che di questi tempi dove c'è tanta aria malsana in giro, dove c'è quella che Martin Mosebach, un bellissimo libro adesso introvabile, chiamava l'eresia dell'informe. Cioè questi, questi modi che oggi vanno purtroppo modi di moda, ecco, modi che vanno così di moda di andare a sfumare, quindi a esprimere anche le verità di fede in maniera vaga, incerta, eh, non chiara. La sposa di Cristo non si è mai espressa così. Se uno si studia questo librone che ho in mano, ve lo faccio vedere, eh, questo, questo librone qui, insomma, che bello grosso, eh, sono tante, eh, sono soltanto, quanti sono? Ecco, queste sono le appendici, quasi 2000 pagine di definizioni dogmatiche, eh, 2000. insomma, è tanta roba. E qui c'è proprio il respiro della sposa ah, andiamo a vedere un, un altro exploit, un altro bellissimo ecco il concilio lateranense IV del 1215 sotto il grande e glorioso Papa Innocenzo III quello che ha approvato la regola di San Francesco ecco e dice Densinger 801 un concilio bellissimo Meraviglioso. Ecco, le cui asserzioni dogmatiche si trovano eh, dal numero 800 e seguenti del Densi. Noi ci leggiamo l'801, è quello che interessa di più a noi, che è sempre quello sul nostro Signore: Il Figlio Unigenito di Dio Gesù Cristo, incarnatosi per l'opera comune di tutta la Trinità, concepito da Maria, sempre vergine.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 Ma ah, spettacolo, guardate. Sentite che bello. Agli inferi Gesù è disceso con l'anima, ma è risorto col corpo. E con l'anima e il corpo è salito al cielo. Vedete che bello quando parla della sua umanità, anima, razionale e corpo. Perché? Perché c'erano alcuni eretici, cioè i seguaci di Apollinare e di Laodicea, gli apollinaristi si chiamano così, che dicevano che Gesù aveva sempre che Cristo aveva un corpo come il nostro, ma non aveva un'anima, perché le funzioni dell'anima le faceva la divinità. Quindi era un corpo abitato dalla divinità. Eresia. Perché se fosse un corpo abitato dalla divinità, Gesù non sarebbe uomo come me e come te. Perché io per essere uomo... De, de dentro il mio corpo non ci abita mica la, la divinità, ci abita l'anima razionale mia, individuale. Eh, ci abita l'anima creata da Dio col nome nuovo che soltanto Dio conosce e che è unica e irripetibile. Quindi nostro Signore Gesù Cristo aveva un'anima, immaginate l'anima di nostro Signore Gesù Cristo che come lo può essere stata. Mm. <ride> Però ce l'aveva. E come? Verrà la fine dei tempi per giudicare i vivi e i morti e per compensare ciascuno secondo le proprie opere, i reprobi come gli eretti. Attenzione ancora, tutti risorgeranno coi corpi di cui ora sono rivestiti per ricevere, secondo che le loro opere siano state buone o malvagie, gli uni la pena eterna col diavolo e gli altri la gloria eterna col Cristo. Guardate anche come è sempre chiaro nel parlare del giudizio, della retribuzione dei malvagi e del premio dei giusti. Cose ovvie. Non vanno tutti in paradiso e non vanno tutti all'inferno. Ognuno sarà giudicato rigorosamente secondo le opere compiute in vita, sia in bene che in male, come scrive chiaramente San Paolo in una delle sue lettere, una di quelle che si leggono durante le liturgie eseguiali. Tutti dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male. Questa è la fede divina e cattolica. Quindi quando ascoltiamo queste cose, cioè, vi ricordate San Paolo? Se anche un angelo di Dio venisse a predicare cose diverse da queste che avete sentito, non gli credete. Anatemasit. Una cosa molto importante, eh, prima di chiudere, queste sono le asserzioni fondamentali, ma eh, più avanti, quindi dobbiamo arrivare eh, addirittura a Papa Pio eh, XII per eh, la condanna del millenarismo di cui abbiamo parlato la volta scorsa, anche nella sua forma mitica, mi, mitigata, adesso vado a leggere proprio il testo, 3839, il cosiddetto millenarismo chiliasmo. Questo in realtà è una pronuncia del Santo Uffizio. Cosa si deve pensare riguardo al sistema del millenarismo mitigato? Che insegna, attenzione, cioè che Cristo Signore, prima del giudizio finale sia che preceda, sia che non preceda la risurrezione della maggior parte dei giusti, verrà in modo visibile per regnare su questa terra. Vi ricordate il regno dei mille anni, no? Si dice che risorgono i morti e che Cristo viene a regnare con questi morti risorti per mille anni. Questo dice il testo dell'Apocalisse. Allora, in te, in, in, allora l, come dire, c'è il millenarismo secco, che dice, succederà esattamente così, i morti risorgeranno dei giusti e Gesù Cristo tornerà in forma visibile esattamente per mille anni. Questo è il millenarismo puro. Poi c'è il millenarismo mitigato, come viene chiamato qui, cioè risorgono o non risordono questi morti, non fa niente. D'accordo? Non fa niente. Mille anni o è un numero simbolico? No, non fa niente ma c'è però un ritorno di Cristo sulla terra in modo visibile per regnare. La risposta è il sistema del millenarismo mitigato non può essere insegnato senza pericolo. Attenzione, questa non è una condanna assoluta. Perché non può essere insegnato senza pericolo significa mh, qualificare questo millenarismo come dottrina, si chiama così, temeraria. Temerare significa che è una posizione non tenuta quasi da nessuno dei grandi autori spirituali, dei grandi padri della, della Chiesa, quindi tenuta da una assoluta minoranza. Per cui non è escluso che potrebbe avere un certo fondamento, ma è oltremodo improbabile. Ecco, è sempre prudente rimanere attaccati e agganciati, sotto questo punto di vista, alla dottrina sicura della Chiesa. Ok? Quindi il millenarismo in forma mitigata è condannato come dottrina temeraria dalla Chiesa. Ok? Ora, facciamo un salto. Vediamo a che punto stiamo. Ecco, cominciamo ad accennare un po' al catechismo della Chiesa Cattolica. E dobbiamo leggere alcuni, ah, alcuni passaggi perché di questi temi si parla eh, eh, eh, specialmente un numero, un numero che secondo molti commentatori è... Eh, eh, avere abbastanza attualità. Allora si parla di questo di questi, di questi temi, nel catechismo della Chiesa Cattolica, nei numeri dal 673 e seguenti. Sono diversi, eh, e dobbiamo andarli a leggere però alcuni perché eh, sono eh, molto, molto, molto importanti. Allora, cominciamo dal 673. che afferma, come introduzione, che la venuta di Cristo è imminente, vuol dire che può compiersi in qualsiasi momento, fermo restando però quello che abbiamo già focalizzato. Si legge, dopo l'ascensione, la venuta di Cristo nella gloria è imminente, anche se non aspetta a noi conoscere i tempi, i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta. Attenzione però imminente, questa venuta escatologica può compersi in qualsiasi momento, la venuta del Messia Glorioso è sospesa in ogni momento della storia, vedete al riconoscimento di Lui da parte di tutto Israele, cita Romani 11, 26, quello che abbiamo letto prima. E tutto il resto del numero continua ad evidenziare questo punto fondamentale, quindi di per sé può compersi in qualsiasi momento, ma, e con questo andiamo al numero 674, dipende dalla conversione di Israele, è sospeso soprattutto a questo evento condizionante. Eh, adesso il brano più, più, più, più, più, più discusso, anche in tempi recenti, in molti hanno scritto su questo, è il numero 675. Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il mistero di iniquità sotto la forma, sentite, di una impostura religiosa che offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, attenzione, al prezzo dell'apostasia dalla verità. E la massima impostura religiosa è quella dell'anticristo, cioè di uno pseudo messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo messia venuto nella carne. Ora veramente, amici, eh, io non voglio, eh, come dire, è difficile non vedere degli fortissimi punti di contatto tra queste parole eh, e la realtà in cui siamo immersi cioè, prova della Chiesa insomma la Chiesa sta vivendo un momento di profondissima prova impostura religiosa sotto forma di soluzione apparente ai problemi al prezzo dell'apostasia dalla verità apostasia dalla verità oggi ahimè si registra e come si registra apostasia dalla verità e pseudomessianismo, ecco la manifestazione anticristica che dobbiamo attenderci e che forse già è in atto dove l'uomo glorifica se stesso l'uomo si è messo al posto di Dio. L'uomo si concepisce come capace di risolvere i problemi e di creare il paradiso della Terra senza Dio. E guardate che purtroppo anche dentro la famiglia di Dio una certa tendenza a la famosa svolta antropologica già dei tempi di Karl Raner questo spostamento dell'asse dell'attenzione da Dio all'uomo, si pensi anche a livello liturgico, no? Chi conosce, chi ha, chi ha conosciuto il vetus sordo della liturgia, cioè, ma anche la stessa disposizione, no? Cioè non ci vuole la scienza infusa. Cioè tu hai la liturgia antica, dove? Altare rivolto verso l'oriente tabernacolo sull'altare silenzio che si taglia col coltello d'accordo tanto per dire alcune cose tutti rivolti verso anche proprio come dire fisicamente no gli sciocchi dicono "Ah, ma una volta il sacerdote dava le spalle ma che dava le spalle dava la faccia al nostro signore non dava le spalle al popolo che le spalle al popolo, tutti quanti stavano rivolti verso il protagonista della liturgia, che è Dio. La liturgia è un atto di culto, e di adorazione, offerta a Dio. Voi pensate, no? A parte che non sta scritto da, da nessuna parte, che è stata una moda che è nata. Adesso giri l'altare e ci si guarda in faccia gli uni con gli altri. Guardate che io ho assistito a celebrazioni dove, ahimè, lo dico con sofferenza, il celebrante... Io, io, io sono un prete, cioè consacro pure, durante la consacrazione guardava in faccia la gente, o quando alzava l'ostia, anziché guardare l'ostia e adorarla come deve fare un sacerdote, alzava l'ostia, mica, mica guardava l'ostia, con, con, con, con l'ostia per aria, con, con gli occhi guardava le, guardava le persone. Tutti sanno che io sono stato uno dei primi quando ci fu il motu proprio che, che, che mi conoscono, di, di Benedetto XVI, mi a celebrare la Messa Antica. Voi pensate che quando il sacerdote si gira nella Messa Antica a dire Dominus Fobiscum, non può alzare gli occhi. Cioè, per tutta la Messa, tu la gente in faccia non la guardi proprio. Ma non è che non la guardi perché la disprezzi. Non la guardi perché tu quando celebri, gli occhi, il cuore, la mente è fissa verso il Signore. Cioè, in quel momento... Siamo tutti quanti concentrati verso il Signore, non è che non ci vogliamo bene gli uni con gli altri, ma siamo tutti polarizzati verso quel fine, non a guardarci in faccia gli uni, gli uni, gli uni con gli altri. Sono, sono so cose significative, cioè dello spostamento dall'attenzione da Dio all'uomo. Pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne. Eh. Avanti, eh, 676, 677 e poi ci fermiamo per oggi. Questa impostura anticristica si delinea già nel mondo Ogni qualvolta si pretende di realizzare nella storia la speranza messianica che non può essere portata a compimento se non al di là di essa, attraverso il giudizio escatologico, anche sotto la sua forma mitigata, la Chiesa ha rigettato questa falsificazione del regno futuro sotto il nome di millenarismo, soprattutto sotto la forma politica di un messianismo secolarizzato intrinsecamente perverso. 677 la Chiesa non entrerà nella gloria del Regno che attraverso quest'ultima Pasqua nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e risurrezione. Il Regno non si compirà attenzione dunque attraverso un trionfo storico della Chiesa secondo un processo ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male che farà discendere dal cielo la sua sposa. Il trionfo di Dio sulla rivolta del male prenderà la forma dell'ultimo giudizio dopo l'ultimo sommovimento cosmico di questo mondo che passa. Teniamolo presente. Quindi c'è un momento in cui c'è un fortissimo scatenarsi del male e proprio in quel momento arriva la Parusia. Analogamente, così ci ricongiungiamo a quanto detto nella scorsa puntata, nel primo combattimento escatologico c'è uno scatenarsi furioso del male. E proprio quando sembrerà che questo male abbia vinto e che non ci sia la possibilità di fermarlo, con mezzi umani anche sostenuti dalla grazia, verrà la sua fine. Quindi vedete che questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, eh? quello del 92. È impressionante veramente vedere come eh, cose scritte veramente 30 anni fa, adesso veramente sembrano eh, prendere carne, prendere forma eh, in maniera, ahimè, molto molto dolorosa, ma purtroppo io credo innegabilmente realistica, anzi reale. Bene amici, possiamo darci appuntamento alla prossima settimana. Dio vi benedica e la Santa Vergine tutti e sempre vi protegga.